Mio padre, mio, padre già faceva, mio padre già faceva il partigiano quando non usava, andava nei ritrovi alla sera, nei seccatoi, c'erano dei seccatoi che si chiamavano per un bosco che si chiamava così, c'erano questi seccatoi di Montanari, che d'inverno non c'era nessuno, allora andavano lì dentro. Quindi ha detto che si trovavano già prima del regime, Sì, suo Sì, padre sì, cioè prima del regime, il regime fascista è cominciato il 22, non so quando è cominciato. È nel 22 è cominciato, no beh allora nel 28, nel 30 mettiamo. Io, io sono nata del 28 per essere già una bambina, perché loro poi ti indirizzavano, tu sapevi che andavi là per dire a buco del signore, andavi là e c'era quella famiglia poi tornavi indietro, insomma era, non so neanche come dire, ecco, non è che anche se, se erano piccoli, noi eravamo già in grado di, di spostarsi, perché in montagna tutti questi sentirini ti portavano in fretta alla prima casa. Poi c'era un'altra famiglia i Miliari che abitavano poco lontano da noi, ed era proprio non ha fatto neanche battezzare i suoi, era proprio un antifascista, era stato in, in, mi sembra in America a lavorare così e allora, sa, con mio padre. Poi c'era, perché voi non conoscete, c'era il, il papà dell'onorevole Nello Lusoli, e anche lui era proprio. Era proprio uno di quelli che andava lì con mio padre, andavano in, questo, in questi seccatoi la sera e si trovavano. E non so di cosa parlavano perché io poi allora, ma io so proprio da avere già da bimba andare a dire a questo o quest'altro magari stasera ci troviamo, il papà stasera viene, così. Loro, loro sapevano già dove ci dovevano trovare, in questi posti. No, lì ce n'era degli ebrei, lì da... Lì a Marola era venuto un signore molto bravo che frequentava tanto la nostra casa perché c'era anche un ragazzo giovane, della bravissima gente, aveva fatto una bella casa lì a Marola, però noi non abbiamo mai avuto a che fare con nessuno. Dopo io invece quando sono stata via, invece io sono stata tanti anni con gli ebrei, dieci anni, proprio... D'estate e d'inverno io avevo, siccome lavoravo in un ristorante, loro venivano, venivano proprio a fare campagna d'estate e d'inverno proprio per me erano tutti brava gente. Poi dopo io altre cose, non saprei cosa dire per gli ebrei proprio perché c'era una famiglia qui a Reggio che poi ha detto, era in casa con veniva in casa dei miei zii dove io andavo a prendere sempre le informazioni e quelli lì poi un giorno dice dobbiamo andare via avevano un negozio di, di mobili secondo me hanno chiuso tutto poi ha detto noi dobbiamo andare via ma allora non, io non pensavo e non sapevo perché gli, ebrai, gli ebrei scapassero così quindi non se ne rendeva ancora no io, io poi, poi non se ne parlava perché sa, gli ebrei poi noi in montagna noi abitavamo Marola non eravamo in città. Io venivo spesso in città perché mia madre è proprio nata in via Emilia San Pietro, è nata proprio a Reggio.